Zombie apocalypse. Ciao ragazze, e ciao ragazzi Allora, un altro nuovo video Di quello che avevo detto da prima Che dovevo fare nella clip Di video di Criccio Sì, devi più appunto Allora Questo video dove butto tutta la mia roba E innanzitutto Ve ne parlo un po' Non sarà un video lungo, preparatevi, perché tanto il video lungo ne vedrete in altri video. Get ready with me, ovvero ne mi preparo con voi, ma neanche. Vabbè, comunque andiamo al suodo che è meglio. Come primo prodotto, ve l'ho detto anche in un altro video, allora, è morbidente della Dexal Brezza Marina, da 750 ml. Il prodotto a ah, questo qui non mi ci sono trovata male per niente anzi è mia nonna che lo usa più che io comunque vabbè il profumo è un po stucchevole ma non è male per niente anzi eh, secondo me non si persiste per niente il, il profumo ma per me sì invece perché lo sento come soprattutto sulle robe quindi dovrebbe sì, anzi Almeno per me presiste, non a lungo, ci tengo a ribadire, non a lungo, ma qualche per a poco presiste, presiste. Almeno per quando le, le, vabbè, grazie, lo so, appena esce la roba fuori dal. toglie la roba fuori dal. come si dice? Dal, dalla lavatrice un po' si sente. Dopo un po' niente da fare. Vabbè. Sarà. sarà concentrato non ne ho idea comunque altro morbidente tanto per cominciare era l'enor quello di ilary blasi ma va più o meno siamo lì questo qua vedete sì sì, è però è lui l'enor ehm, c'è cioè, diversi l'enor come questo ma eh, io ho voluto scegliere questo perché credevo fosse questo ma poi ripensandoci bene è un altro che pubblicizza ilary blasi Altra, in un'altra clip sempre pubblicità di tv vabbè niente De, allora 25 lavaggi questo a partì scherzi questo qui e niente ehm, vediamo se questo queste stucche perché non mi ricordo più non per niente sa di lavasecco lavasecco perché dire per esempio quei, quei lavasecco americani ecco sa di quel profumo lì Lavandaria, lavanda lì lavanda lavanderia, vabbè lavanderia è secco, quello lì, non so dove mettere la roba, andiamo bene, ve la metto qua, va, questo io non so questi cuffie perché ne ho messo qui, aspetta un secondo, ok, non voglio chiudere niente, allora, altro Vidal, quanti ne abbiamo qua di Vidal? 3, 4, sì, 3, 4 Vidal, qua i Vidal ragazzi mi dovete sapere, vanno via come il pane, più o meno, siamo lì. Vidal White Mask Cos'è questo? Ah, Muschio Bianco Molto buono, sì, questo ci piaceva morire Nel senso che siamo Ci piacciono i Vidal Chissà per quale motivo, vabbè Forse perché ci sfidiamo del Vidal Che ne so, comunque, a parte gli scherzi Se mi riesci a aprire questo boccio Di Vidal Mmm, bello Muschio Bianco sa di talco profumato Bello, sì Poi, Un altro le fai <ride> già, poi muschio bianco, anche questo, la stessa cosa di quell'altro. Poi andiamo veloce perché sicuro, se no vi addormentate, gisegno guarana. Mm, bene questo, ragazzi, è mio preferito. Mi piace, rivitalizza e tonifica. E eh, vabbè, Energy, Energy Sport. Bene. Mi piace. Questo buono, fragranza, ottimale, poi. Un altro, questo cos'è Al olio di argan, biologico, non nutre rigenera, olio all'argan, sì. Top, mi è piaciuto anche questo, non era per niente stucchevole, cioè nel senso non mi dava mal di testa di niente. Camellia Ambra, anche questo è il mio preferito, top, sensual touch. Allora, eh, non mi chiedete cosa ho appena detto perché non mi ricordo ancora. Buono anche questo, sa di fioritura, di fiori appena sbocciati. Non so se il termine è giusto, ma no. è quello che ci ho sentito io. Che ho sentito io, ciò non si dice. Comunque, un altro? No, questa è Orchidea Imperiale, avvolgente. Ok, eh, Imperial, Orchidea, sì, vediamo un po'. Mmm. Questo anche questo non è male, questo sa come quella Anna Marine, avete preso il profumo di Anna Blu Marine? Anna Blumarine? sì, proprio quello lì, quello il profumo che intanto mi metto quando esco di casa andare a fare le passeggiate, così tanto per uscire un po' fuori all'aria aperta, esatto, quello lì è un profumo molto buono e questo sa proprio che profumo là, non capisco il perché, forse è una mia sensazione, ma è la realtà, vabbè. Niente, qua sono rosso, dei prodotti. Allora, cos'altro c'è qui? Un colluttorio, 4,99 euro, offerte, e eh, tanto Tantum verde, SOS plac placca, colluttorio cosmetico per il generale quotidiana. Ok, questo, è andato via, anche questo come il pane, top. Oh, eh. Eh, sì, vabbè, ormai l'ho tirata fuori. fiori di magnolia... Dischetti struccanti, maxi opali da eh, 70 pezzi, questi li ho presi all'Eurospin, fotonici, top, mi sono piaciuti il mondo, ne ho altri in scorta, ovvero non in scorta, ne sto utilizzando altri, ma vabbè, mi stanno piacendo, questo lo devo ricomprare, questo è un deterrente della DAV, mi, mi è piaciuto. altri non tanto, anzi no, uno che sto usando ma... Mm -hmm. non ci siamo mi fa puzzare quindi non so perché lo devo cambiare andare a sapere profumo e comprare uno come questo se no ne prendo uno al al come si chiama uno alto total al to sudore come si chiama vabbè al profumo di talco non so come si chiama però della neutro rovers o qualsiasi cosa basta che so di profumo perché questo qua mi è piaciuto un botto ma non lo trovo più boh, vabbè e questa quant'era da 30 milioni di prodotto si sì, esatto non si trova più poi cos'altro vi è dunque qua wow, ho finito fazzoletti multiuso 30, 30 no aspettate 100% pura cellulosa dove l'ho preso questo ah si sì, all'Eurospin si sì, c'è il logo Eurospin vedete si sì, eccolo qua questi mi sono trovati bene mi sono trovata bene L'ho preso appunto per i pennelli, pure i pennelli e anche perché no, per soffermi il naso, no, no, perché lo devo dire, devo dire una bugia, la verità eh sì, è vero, non, non sono al massimo per <ride> soffermi il naso, però vabbè. <ride> e niente, ora tra poco butto tutto a terra perché non sa più niente sul comodino, comunque niente, Bio point, eh, spray oil, on oil effetto naturale, si. Sì? Solare, questo l'ho utilizzato quest'anno per andare al mare e sui capelli non era male per niente, anzi, mi ha, pretetto, mi ha fatto da termoprotettori per i capelli quindi, top. Ultimo, ultimi prodotti, ma non per importanza, eh, Garnier Skin Active Fresh Uva Latte detergente idratante per pelli normali o miste con acqua d'uva, ok, giusto. E questo da quant'era? 200 ml il prodotto eh, per un paio di 6 mesi, quindi top. Sì, questo mi ha struccata la grande e poi i, mh, non mi ha dato fastidio agli occhi, quindi ci, è un prodotto che mi sono innamorata, ma che ahimè purtroppo nei negozi. No, non so se lo vendono ancora questo, l'ho visto da Desparma so se è lo stesso packaging di questo quindi non credo di comprarlo più pazienza lo volevo ricomprare ma non lo trovo vabbè altro e eh, ho finito promesso allora Garnier Skin Active Hydra Bomb tessuto e maschera mascherina vabbè in spagnolo che cavolo dico in spagnolo eh, maschera super idratante rimpolpante all'acido ialuronico e meno grano sì, ok, super idratante Sì, giusto Per pelle disidratate di di Ci riesco oggi a parlare <ride> Per pelle disidratate Ok maschera Maschina infusa Allora, a di 15 minuti Mi è piaciuta un botto E anche questa non era male Diciamo che non mi ha tolto Quei granuli di riso che ho qua nel, Nella fronte ma Però un po' mi ha fatto la pelle bella Lucida, lucida, bella liscia e morbida, ah, non ci sono proprio, però vabbè, e niente, mi è piaciuta la rifarei, ne ho altre in scorta ma al momento le rimando, non le faccio tutti i giorni perché non mi voglio stressare troppo con le maschere, però ci do tanto di crema, vero? do una quantità di crema sul mio viso e bevo tanta acqua, che tra l'altro mi sto cerc cercando di sforzare a bere molta acqua così, siamo a posto Bene Niente ragazzi Questo era tutto Per oggi E eh, quanti minuti sono stata? Mm, non male Ok Non lo svelo neanche Se non mi guardato il video Già lo so eh, Basta Se questo video Non l'ho detto all'inizio Ma lo ribadisco alla fine Anzi lo dico alla fine Mettete un like E supporto <ride> Un commento Iscrivetevi al canale E attivate la campanella Qualora vi interessano i miei video aggiornamento ciao e buona giornata a tutte